Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un solo money glitch eh, da fare nella clubhouse, quindi con le moto. Allora, per fare questo money glitch innanzitutto dobbiamo compiere il primo bug. Il primo bug in che cosa consiste ragazzi? Consiste nel aprire il cellulare e avviare un colpo Domus Dei riaprirlo nuovamente riavviare nuovamente un colpo domus Day e attendere il caricamento che ci comparirà in basso a destra quando ci dirà eh, 2 di 4, 3 di 4 e compagnia bella insomma ragazzi, quel caricamento lì se non lo farà eh, perché ci può stare che non lo fa subito fate come ho appena fatto io riaprite il telefono e rifate il reload de, del conteggio ricaricate il conteggio è abbastanza semplice ragazzi quindi attendiamo come vedete a me ancora non lo carica però comunque sia eh, dovete avere pazienza io adesso rifaccio il reload del caricamento del, della missione insomma con la speranza che comunque riavvii il caricamento il bug lo potete fare dove volete anche fuori da casa io lo sto facendo fuori da da tutto dagli uffici quindi potete farlo anche in strada il bug non è necessario farlo eh, nella made bank oppure nella clubhouse oppure dove cazzo vi fare a voi come avete visto è comparso il numerino che cosa dovete fare subito tasto start tre volte freccia sinistra per essere più rapidi, andate sul PlayStation Store, vi fermate qualche secondo sulle Sharp Card e dopo uscite. Come vedete, ragazzi, ho lo stile buggato e quindi sono pronto a fare il glitch. Può succedere alcune volte, ragazzi, che eh, quando ritornate in sessione non vi faccia più muovere, però eh, il glitch è perfettamente funzionante, dovete semplicemente cambiare sessione e ripetere il glitch. È capitato anche a me, quindi eh, andate al vostro. Oh, Deposito Veicoli Speciali, prendete un veicolo speciale, uno qualunque, non c'è necessità di un veicolo particolare, lo mettete fuori dal Deposito Veicoli Speciali e il gioco è fatto, come vedrete scomparirà. Dopodiché vi dirigete nella vostra Clubhouse. Una volta che siete arrivati alla vostra Clubhouse, entrate nella Clubhouse e dentro la Clubhouse dovete avere la moto che volete duplicare. In questo caso ragazzi non duplicate oppressor perché tanto non serve a un cazzo ve lo dico prima quindi nella clubhouse avremo la moto che vogliamo duplicare e io consiglio la diabolus che è una moto che comunque paga abbastanza quindi a questo punto prendiamo la diabolus o la moto che vogliamo duplicare e entriamo nel nell'officina allora nel motorcycle club dovete avere anche eh, tante faggio quante duplicazioni volete fare mi raccomando ragazzi io qui non ne ho infatti vado a sostituire con una con una di, di queste che ho di moto facendo conto che sia una faggio qui cambio ragazzi il colore cambio la livrea giusto per farvi vedere che diciamo che il clone è diverso anche per capire bene io qual è il clone che ho appena fatto quindi andrò a mettere un colore diverso, una livrea diversa, per, giusto per, per capire bene che cosa sto facendo. Comunque quello che dovete fare voi è entrare nel, nell'officina e fare un cambio luci, perché alcune moto non hanno targa, quindi cambiate semplicemente le luci e poi uscite fuori dal, dall'officina. una volta che siete usciti fuori dall'officina vi ritroverete la moto duplicata nella clubhouse come vedete qui è quella per terra però adesso io come li cambierò di posto perché in pratica è di questo colore perché in pratica che cosa è successo? è successo che alla prima modifica si è duplicata quindi per questo dico cambiate solamente i fari quando io adesso la sposto cambierà di colore adesso vi renderete conto da soli come vedete è diventata come l'altra e a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi dobbiamo montare su quella che è, che è qui insomma non sull'altra che abbiamo tirato fuori entreremo nel, nell'officina e ci butterà fuori automaticamente dall'officina dopodiché apriremo il telefono ci uniremo al colpo di Lester che ci porterà all'Eclipse Tower a questo punto ragazzi basterà scendere in strada avremo la nostra moto duplicata e la potremo riportare tranquillamente nella clubhouse e sostituirla con un faggio allora questo glitch eh, è per poveri diciamo per poveri neanche tanto per poveri perché comunque per comprare una clubhouse ci servono un minimo di soldi ci servono però eh, diciamo che è un buon glitch per chi ha veramente pochi soldi quindi sfruttatelo come glitch l'ho postato apposta per le persone che hanno pochi soldi e che magari non possono permettersi di comprare la Maids bank o altre cose quindi mm, è abbastanza buono come glitch, se avete domande commentate sotto nel video sarò felice di rispondere alle vostre domande a patto che non siano domande del cazzo, questo ve lo specifico, che altro dire ragazzi il glitch è questo approfittatene perché c'è questo after patch eh, ho intenzione di provare il glitch delle auto nell'Arcadius perché alcuni mi dicono che si comporta in maniera diversa quindi lo andrò a provare e poi vi dirò eh, vedremo come andrà questo glitch nell'Arcadius come vedete abbiamo il clone non ho nient'altro da aggiungere ragazzi spero che il glitch vi piaccia spero che il video sia stato di vostro gradimento questa è la data in cui ho girato il video, data e ora Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!